Ci siamo appena riuniti per decretare i vincitori e la scaletta appunto dei, dei premi di questo concorso Chocolate Colors, quindi la votazione è stata molto unanime, cosa che dicevo essere abbastanza anomalo per questo tipo di, di concorsi perché di solito c'è sempre uno dei giurati che tende di più verso una persona o comunque che ha visto delle cose che gli altri non hanno visto quindi siamo stati tutti d'accordo sulla votazione e contenti di come si sia svolta la gara quindi è sempre un'emozione vedere che dopo un paio di mesi persone che non erano in grado di avere un rapporto intimo con spatola e cioccolato siano riusciti a tirar fuori delle belle opere e delle belle cose che abbiamo degustato quindi complimenti a tutti e grazie ai, ai giurati per, per essere qui con me oggi ad aiutarmi in questo compito faticosissimo